Ciao, sono Angelo di Kairos Comunicazione e oggi voglio parlarti di pubblico e target su Facebook. Ma prima vorrei svelarti un dato. Se qual è lo stato più popoloso al mondo, sono gli Stati Uniti di Facebook, che contano 1 miliardo e 650 milioni di persone. Tieni presente che la Cina ha 1 miliardo e 380 milioni di persone circa. Quindi questo dato ci fa capire quanto per un'azienda sia importante essere presenti su questo social. Ma qual è il target su Facebook? Il target è sostanzialmente il pubblico che noi vogliamo andare a colpire. E ne esistono di tre tipi partiamo dal primo il pubblico chiamato pubblico freddo questo pubblico è costituito da gente che non è mai venuta a contatto con noi con le nostre pagine social con il nostro sito web non ci conosce quindi non è a conoscenza del nostro brand per raggiungere questo tipo di pubblico noi dobbiamo inserire dei dati che sono dati demografici ma anche altri questi dati sono luogo età genere, ma anche interessi, ad esempio cucina, sport, arte, cinema e anche i comportamenti, ad esempio le attività digitali, quindi che tipo di attività un utente svolge sui social o sul web in generale, quindi che tipo di sistema operativo utilizza, oppure se naviga principalmente da web o da smartphone e anche quindi che tipo di smartphone utilizza. Successivamente, una volta che noi abbiamo inserito questi dati, possiamo anche salvare il pubblico. E questo ci potrà sicuramente tornare utile se nella campagna pubblicitaria che noi abbiamo fatto abbiamo ottenuto dei risultati positivi. In questo caso potremo semplicemente recuperare quel pubblico di partenza e poterlo riutilizzare. In secondo luogo esiste il pubblico chiamato pubblico caldo che sarebbe il pubblico personalizzato. Questo tipo di pubblico è costituito da persone che ci conoscono già, quindi utenti, clienti, persone di cui noi abbiamo già i contatti, ad esempio i contatti telefonici o le mail. Quindi sono persone che conoscono il nostro brand la nostra azienda e siamo sicuri che se cerchiamo di intercettarli riusciremo sicuramente ad ottenere dei risultati positivi. Tra questo tipo di pubblico ci sono anche i visitatori del sito internet. Infine, abbiamo il pubblico simile. Questo pubblico è costituito da persone che sono simili, tra virgolette, a persone già inserite in un pubblico di partenza, quindi noi avremo la possibilità di raggiungere persone con le medesime caratteristiche di un pubblico iniziale. E ricorda che l'individuazione del target del pubblico su Facebook è già un ottimo punto di partenza. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like e condividilo. Se vuoi continuare a seguirci, iscriviti al canale, clicca sulla campanellina per ricevere una notifica ogni volta che pubblichiamo un nuovo video. Ciao e alla prossima!